Sì, la scuola di mia figlia l'hanno chiusa pure perché c'era un operatore tutto affettato, e hanno dovuto chiudere perché praticamente c'era il Covid e sono tutti affettati e ora stanno, stanno infettando tutta la scuola e poi eh, con questi assembiamenti non si sta capendo più niente. Ma se uno per domani non li manda, poi l'indomani se ci manda a scuola, perché domani fanno la santificazione? Io credo che non ne fanno, secondo me avesse essere tutto l'istituto la dovrebbero chiudere, facessimo la santificazione e poi manderemmo i figli a scuola, cioè io se domani non lo mando, poi dopo domani non lo mando a scuola, poi chi ci giustifica una cosa? Per motivi di famiglia non può essere mai, ci metto per motivi che non avete un certificato di scuola? Scusatemi, non l'hanno difettata allora la scuola? Quella donna dove hanno trovato i bambini nella prima nelle secondarie, non l'hanno difettata? I giovedì non manda nessuno a scuola, forse non avete capito, devono purificare la scuola, parliamoci così. Se no io non porto i miei figli a scuola, ma qua stanno scherzando, quasi infettano i nostri figli. Io non porterò i miei figli a scuola finché non sarà santificata la scuola punto fine, non voglio sapere più niente voi fate quello che volete scusatemi, sì.